Devo dire, dunque sui rifiuti abbiamo avuto questo problema enorme dell'impianto, noi abbiamo, avevamo quattro impianti dove portavamo tutti i rifiuti indifferenziati di Roma uno è andato discrutto il 2 dicembre del 2018, ai primi eh, mesi del 2019 il commissario straordinario che gestisce gli impianti di eh, Colari, di due impianti di Colari, eh, ci ha comunicato che li avrebbe mandati in manutenzione tutti e due eh, e facendoli funzionare in modo alternato, per cui noi per sei mesi del 2019 eh, abbiamo avuto l'opportunità di portare questi rifiuti in due impianti sui quattro che normalmente utilizzavamo. Questo abbiamo fatto uno sforzo enorme, enorme per gestire la situazione, peraltro è stata chiusa anche la discarica di Colleferro con anticipo, eh, per cui è stata una situazione um, contingente drammatica, ma uh, abbiamo cercato di tamponare la situazione, però un po' di come dire, eh, di, di, di, di, di situazioni negative all'interno della città l'abbiamo avuto e tant'è vero che il giudizio peggiore lo abbiamo avuto proprio nel 2019, però... Abbiamo per esempio adesso già recuperato quasi due punti rispetto al 2019, un'insufficienza un comunque, però siamo in, in risalita. Lì ci sarebbe da dire tantissimo anche sulla questione dei bilanci di Ama, che presto affronteremo e anche lì stiamo affrontando il, il tema eh, per le stiamo prendendo proprio il tema eh, con forte eh, determinazione, eh, volevo, cioè, ci sono parecchie altre cose che mi sarebbe piaciuto dire. Per esempio, ho ascoltato la consigliera Piccolo che parlava di, delle buche di Roma, che ne abbiamo fatta una su dieci. Ecco, mh, detto francamente, per quanto riguarda eh, questo aspetto in particolare, c'è qualcuno che ha calcolato che Roma ha delle, una totale di strade che supera la distanza che va da Mosca a Dubai. Eh, noi abbiamo messo centinaia di milioni di euro per rifare le strade, eh, è ovvio che non è, eh, non, non è sufficiente. Ma i cittadini si stanno rendendo conto che qualcosa abbiamo fatto. Lei, per concludere, per favore, Va bene, vado in conclusione, vado proprio in conclusione. Eh, io volevo dire questo, ci sono delle cose che non sono andate benissimo, ci sono altre dove abbiamo fatto a mio avviso un buon lavoro. Credo di eh, poter dire che nel suo complesso in generale eh, il giudizio tra un bilancio positivo e negativo di questi cinque anni io credo che possiamo ampiamente dire che il bilancio è positivo perché eh, abbiamo veramente cambiato la storia di questa città ci siamo ritrovati ad affrontare delle situazioni economiche incredibili con un nuovo codice della parte che è intervenuto appena siamo, ci siamo insediati eh, a Roma. Per cui con delle difficoltà enormi abbiamo ricominciato a costruire passo passo, eh, mattone su mattone, questa città. C'è ancora molto da fare. Termino il mio intervento eh, ricordando che anni fa in uno dei numerosi attacchi che ha subito anche la sindaca un giornalista aveva chiesto al sindaco di Milano, Sala, cercando il suo consenso, eh, un giudizio su Virginia Raggi e l'amministrazione di Roma e devo dire che in quel caso il sindaco di Milano è stato molto onesto perché ha detto scusate ma voi che cosa pretendete dalla sindaca Raggi Milano per uscire dalla crisi quella di mani pulite ci ha messo almeno dieci anni Scusate, che cosa pretendete che in pochi anni... concludo, concludo con queste parole e dunque eh, è ovvio che le basi le abbiamo messe con la prossima amministrazione che mi auguro che i cittadini romani possano confermare potremo fare molto altro ancora di quello che abbiamo già fatto. Grazie.